bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Questa seconda domenica di avvento ci offre delle coordinate preziose per accogliere la salvezza e crescere nella vita nuova che Cristo ci offre, potremmo anche dire per raddrizzare un po' la vita. Si tratta di indicazioni utili per tutti, sia per chi è all'inizio, sia per chi è già in cammino da un po'. Andiamo al testo. Giovanni il Battista è presentato nell'atto di predicare un battesimo di conversione. Invitava cioè le persone a prepararsi alla venuta del Messia, riconoscendosi bisognosi di perdono e desiderosi di cambiare vita. L'immergersi nell'acqua era segno della volontà di morire alla vecchia vita e rinascere a vita nuova. Come a dire Dio viene, Dio viene a perdonarti, a guarirti profondamente, a ricrearti e darti una vita nuova la possibilità bellissima di vivere unito a lui, di essere santo. Da qui si parte riscoprire che ci viene offerta tanta bellezza. Ricordo un pellegrinaggio con altre due suore a piedi a passaggi di provvidenza, un incontro. Un uomo di origine albanese ci diede un passaggio. Era cresciuto nell'ateismo senza mai sentir parlare di Gesù gli annunciammo la bellezza della salvezza che gli era proposta. Lui ad un certo punto, stupito, disse è possibile una cosa del genere, è possibile vivere una vita nuova, è possibile sentirsi perdonati per tutti, addirittura se uno avesse ucciso. Certo, Dio a tutti offre questo dono meraviglioso, il dono del perdono. C'è qualcosa che spetta solo a Dio, un potere che solo Lui può esercitare, creare dal nulla e perdonare dal peccato. Paragoniamo il peccato a una ferita più o meno grave. Quando ti ferisci seriamente non basta coprire la ferita e far finta di niente, se no ti dissangui, la ferita va disinfettata, curata, affinché possiamo guarire. Ecco, il perdono di Dio fa questo e ancora più nella nostra anima, ci ricrea interiormente, ci rigenera sanandoci dalle ferite più profonde, e Tutto questo ci viene offerto gratuitamente, lo ha meritato Cristo per noi, ha dato la sua vita per noi. Come farlo nostro? Semplicemente accogliendolo, riconoscendocene innanzitutto bisognosi. E Dio sempre lo offre. Come ci ricorda spesso il Papa, Dio non si stanca mai di perdonarci, siamo noi che a volte ci stanchiamo di chiedergli perdono. Ricordiamolo, Dio entra nel cuore attraverso una porticina, che si chiama umiltà. Dunque, miei cari Giovanni, invita a disporsi ad accogliere tanta bellezza in arrivo e dice preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, cioè concretamente che significa disporti a raccogliere il suo perdono riconoscendotene bisognoso e poi e poi voler raddrizzare i suoi sentieri. A primo impatto cosa suscita? Beh, La volontà di raddrizzare qualcosa che, che abbiamo storpiato, i nostri fuori bersaglio. La via nell'Antico Testamento era l'alleanza. Israele conosce una via, l'alleanza con Dio. Camminare su questa via, essere dunque alleati con lui, lasciarsi guidare dalla sua parola vuol dire essere nella vita. Andare fuori strada significa mettersi nella morte. Ecco, potremmo dire la via dell'amore come Dio l'ha pensata è dritta. I suoi sentieri, cioè le sue parole, le scelte guidate dalla sua parola sono lineari. Pensiamo al voler bene, all'essere sinceri, al donare di cuore, al pregare, a fare bene il proprio dovere, al perdonare, al sopportare pazientemente gli altri o le difficoltà. È dritto, è lineare, è semplice, è vero, è santo, è giusto. Che succede? Che noi spesso sconvolgiamo questi sentieri. Complichiamo le cose, macchiamo la bellezza, mischiamo verità e menzogna, scegliamo il male scambiandolo... O comunque preferendolo al bene, dunque raddrizzate i suoi sentieri che vuol dire rideciditi al cambiamento, disponiti a vivere secondo la sua parola, preparagli la via, renditi conto di aver bisogno del suo perdono e rideciditi a vivere secondo la sua parola. Basta sguazzare nel torbido, stagnare nella mediocrità, Tenere un piede in due scarpe, basta connivere con il male, è possibile cambiare. Dunque non rassegnarti, ma ripeti, Signore, prendimi come sono, ma rendimi come vuoi tu. Desidero cambiare, desidero dire un nuovo sì, nonostante una nuova caduta, un nuovo fallimento. Signore, voglio diventare santo, voglio diventare santa, voglio crescere nell'amore. Bene, potresti chiedere, ma da dove parto? Quale sentiero provo a raddrizzare per primo? Direi parti dalla cosa più evidente, da quello che immediatamente ti accorgi che non va, alla luce della parola di Dio, ad esempio prendi i dieci comandamenti, e alla luce della tua missione quotidiana. Facciamo qualche esempio semplice, sei un religioso o una religiosa e preghi la liturgia delle ore una volta sì e 45 no, beh forse lì potresti lavorarci su. Oppure ti confessi ogni anno bisestile, beh, casomai facci un pensierino, un po' troppo, no? Oppure esplodi nell'ira mediamente 15 volte al giorno, imprecando anche se ti cade un fazzoletto di carta per terra. Oppure butti via ore e ore tra cellulare e videogiochi, che dici, ci diamo una misura? Oppure fa più elemosina di te, zio paperone, casomai un po' la carità. Oppure ti rendi conto che dedichi troppo tempo al lavoro e poco alla famiglia, insomma. Parti da quella cosa più palese per la quale chiedi grazia a Dio e sulla quale vuoi lavorare. Ma io non me ne rendo conto! Beh, allora chiedi aiuto a una persona matura nella fede, a qualcuno che ti vuol bene, cominciando da chi hai accanto. Ad esempio ricordo una coppia di sposi che prese un bel proposito. Una volta al mese facevano una sorta di revisione di vita e si chiedevano l'uno all'altra. Cosa posso fare per essere un marito? Una moglie migliore? si dicevano una cosa ascoltandosi senza controbattere e poi si davano il tempo di poterci lavorare su. Tornando al Vangelo abbiamo detto Dio offre tanta bellezza, a noi chiede di accoglierla e di sporci a vivere secondo la sua parola, ma fateci caso, come continua il Battista? Dice ogni burrone sarà riempito, ogni monte e colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate e ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Come a dire tu accogli il Signore, fai spazio al suo spirito, al suo perdono, rideciditi al cambiamento, a dire i tuoi piccoli sì quotidiani e Lui farà in te qualcosa di meraviglioso riempirà i burroni, cioè colmerà i nostri vuoti, il nostro profondo bisogno di essere amati e accettati per quel che siamo, la nostra sete di verità, il nostro desiderio di pace. Ognuno ha le sue zone d'ombra nel cuore, i suoi burroni più o meno profondi e segreti, rimpianti, scoraggiamenti, delusioni, sensi di colpa. Ecco, il Signore viene a riempire, colmare, redimere, perché la nostra vita sia piena, piena della sua luce, della sua tenerezza e ogni colle sarà abbassato. Lui per mezzo della sua parola e attraverso gli eventi della vita abbasserà i nostri monti, la nostra superbia, il nostro orgoglio. Ad esempio quante volte il Signore permette che cadiamo nelle stesse debolezze che abbiamo condannato negli altri? Così ci insegna a non giudicare, ad avere più misericordia quante volte, come ci ricorda spesso il Papa, sono proprio le nostre debolezze ad insegnarci più dei nostri successi. E così, forti del suo amore, non avremo bisogno di sentirci meglio degli altri, di dispezzarli. Invece di perdere tempo giudicando e criticando, lo sfrutteremo al meglio, amando. E, sorpresa finale, le vie tortuose diventeranno dritte e quelle imperve spianate. Ma come, poco fa va detto raddrizzate i suoi sentieri e qui dice che le vie tortuose diventeranno dritte. Sì, come a dire, tu mettici del tuo nel voler raddrizzare le cose, ma sappi che sarà Dio a raddrizzarle profondamente. È Lui che ti dà un cuore nuovo, che dal di dentro ti cambia e ti rafforza. Un po' come accadde a San Francesco d'Assisi nel famoso episodio del lebroso. Francesco quando era nel mondo aborriva i lebrosi incontrato Gesù iniziando a meditare il Vangelo, incontratone uno si fece forza, gli andò incontro, lo abbracciò, lo baciò e avvertì una trasformazione interiore. Ciò che prima mi sembrava amaro divenne dolce, ciò che prima era dolce divenne amaro. Quando Gesù chiamò i primi discepoli disse loro seguitemi, io vi farò diventare pescatori di uomini cioè tu cerca di venirmi dietro, di i tuoi sì quotidiani, sarò io a fare in te qualcosa di meraviglioso, sarò io a fare di te un capolavoro di bellezza, quel santo, quella santa che da sempre ho sognato. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!